è possibile amministrare una società estera dall'italia e non ricadere nel reato di estrovestizione? te lo dico tra un secondo allora ultimamente eh, mi capita di parlare spesso con uh, clienti diciamo clienti spot piuttosto che clienti continuativi che uh, sul web piuttosto che per il tramite di di amici o di familiari eh, assumono delle informazioni che non sono assolutamente corrette per non dire che sono delle cagate pazzesche quindi tornano da me e mi dicono guarda luca io posso fare questo posso fare quello mi pare possibile perché google mi ha detto che posso fare questo piuttosto che c'è questo consulente x che mi ha detto che posso fare così eccoli ora io difficilmente parlo male dei miei colleghi quindi chiaramente non farò un nome ma che no, non mi sembra assolutamente il caso però quello che vorrei che passasse in questo momento appunto, è rispondere alla loro domanda che ti ho fatto all'inizio cioè che facevo all'inizio è possibile amministrare una società estera rimanendo fiscalmente residenti in Italia quindi io, persona fisica italiana Luca Taglialatela sono amministratore di una, uh, di una UK Limited di una società incorporata in Inghilterra è la più semplice da incorporare, anche una delle più veloci, quella sicuramente in merito alle quali, come dire, gli strumenti per aprire e incorporare, gestire cioè sì, la contabilità anche soltanto online, senza rivolgersi a un commercialista, UK sono le più diffuse in questo momento, anche le più gettonate. Quindi. Uh, facciamo un esempio concreto, un esempio reale, quindi è possibile che io che, che sono fiscalmente residente in Italia, il mio esempio è sbagliato, è possibile che una persona fisica in copallo, il signor Mario Rossi che sia fiscalmente residente in Italia amministri nella sua società UK? Uh, abbiamo già parlato dell'estrovestizione in un video precedente e uh, ho cercato di, um, di farvi passare uh, l'idea che essa tutta nell'intenzione, cioè il discrimin per capire se l'estrovestizione sussista o meno è tutta nell'intenzione della persona che costituisce e amministra la società. Se lo faccio unicamente per, un per ottenere un risparmio fiscale al 99% ricadrò nell'estrovestizione, se invece lo faccio in, vi in, in, in virtù e in vista di un business che ha della sostanza, e delle varie ragioni economiche e allora se ne può parlare però tendenzialmente se il mio unico obiettivo è quello di risparmiare le imposte e quindi fare il classico amministratore con la carta di credito da director UK okay, e allora evidentemente sto violando tutta una serie di norme e ricadrò al 100% nell'estero-vestizione quindi, per rispondere alla vostra domanda, cioè alla mia domanda, chiedo scusa, se io rimango in Italia e incorporo una società all'estero, UK LTD, e sono l'unico amministratore, quella è Estero Non lo dico io, per quanto insomma lo dico anche io, ma lo dice l'articolo 73,3 del testo unico sulle imposte del reddito. Questo comunissimo, banalissimo, che potete googlare, per questo vi sto dando riferimento Articolo 73 del testo unico, vi dice una cosa molto semplice, cioè vi dice che una società incorporata all'estero è considerata fiscalmente residente in Italia e quindi inutile che l'abbiate incorporata all'estero perché è considerata come se fosse costituita legalmente in Italia quando ha ah, in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Il periodo d'imposta di in Italia va dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi coincide con l'anno civilistico. Se per più di sei mesi e questa società ha in Italia o la sede legale, e non è questo il caso perché abbiamo detto che abbiamo costituito la UK all'estero, o l'oggetto sociale, e questo è più complicato, l'abbiamo affrontato in uno dei video all'interno del, del nostro canale, canale Tax Planning Internazionale, quello immediatamente precedente a questo, qui vi rimando. Numero 3, la società non residente, quindi UK Limited è considerata costituita e considerata fiscalmente residente in Italia quando l'amministrazione, la sede dell'amministrazione è in Italia. Quindi è evidente che se io sono l'unico amministratore di una società incorporata all'estero e vivo in Italia e faccio tutto in Italia e sono sposato in Italia, il centro dei miei interessi vitali, sociali, patrimoniali ed economici è in Italia, quella società rientra nella definizione di articolo 73,3 ed è considerata fiscalmente residente in Italia. Vuol dire che in caso di accertamento il fisco vi prende quella società, ve la riattribuisce in Italia, la prende, gli attribuisce lui stesso un numero di partita IVA e vi fa pagare tutta l'IVA che non avete versato fin dalla prima operazione, vi riprende a tassazione l'IRES, vi riprende a tassazione l'IRAP e molto probabilmente non vi riconosce neanche il credito d'imposta per, per le imposte assolte eventualmente, semmai avesse pagato imposta nel Regno Unito. Ok? Quindi questo è il video, come dire, proprio ehm, più esplicito che eh, ho cercato di fare fino ad oggi in tema di estrovestizione perché questo purtroppo è un, è un cancro che si sta diffondendo sempre più velocemente sempre più rapidamente in, uh, sul web e mi arrivano decine e decine di clienti uh, sostenendo che questa cosa è possibile perché altri consulenti gli hanno, uh, hanno giurato che fosse possibile allora questi altri consulenti il mio consiglio o vi fate dare un riferimento normativo oppure eh, sono parole al vento, è completamente inutile nonché pericoloso affidarsi a questi consulenti soprattutto quando non sono fiscalmente se stessi residenti in Italia perché evidentemente cercano di tirare acqua al loro mulino e quindi se magari hanno lo studio a Londra piuttosto che a Dubai vi diranno incorpora qui incorpora là anche perché delle conseguenze fiscali che vanno a colpire voi che costituite le società a loro interessa poco nulla, nella misura in cui hanno costituito la società hanno portato a casa il loro risultato se poi il Fisco italiano arriva in qualche modo a, a rompervi le scatole o le uova nel pianere come si suol dire, nel paniere, come si suol dire, il problema non è il loro ma è il vostro. Quindi, di nuovo estrovestizione, cioè quando la mia intenzione è quella di risparmiare sull'imposta, se sono l'unico amministratore di una società estera, l'estrovestizione, è il caso, questo è proprio il caso di scuola. Quindi facciamo estremamente attenzione: è possibile essere un far parte del consiglio di amministrazione di una società estera. Quando è che posso invece amministrare una società estera? Cioè, posso essere io, fiscalmente residente in Italia, amministratore di una società estera, però eh, devo essere, come dire, in minoranza all'interno di un consiglio di amministrazione. Quindi società inglese con tre amministratori di cui due inglesi e uno italiano e allora riesco a evitare l'estrovestizione. o comunque se c'è sostanza è possibile lavorarci. Quindi non è che l'articolo 73,3 del testo unico ci dice che noi non possiamo amministrare mai una società estera, questa è cosa a me diversa, ci dice che però se vogliamo farlo lo dobbiamo fare con, con intelligenza, con, con, con granosalis, nel senso io non posso essere l'unico amministratore, lo ripeto per la centesima volta, di una società incorporata all'estero. Spero che il messaggio sia stato chiaro, lucido e trasparente. Noi ci vediamo al prossimo video.